per protestare prezzo del latte che tende praticamente a rilevare l'insostenibilità del comparto, a poter reggere a un 57% il prezzo del latte che viene eh, imposto a partire dal mese di febbraio alle nostre aziende. Le nostre aziende che sono situate nella regione Lazio, che hanno dei costi alimentari ma dei costi di produzione altissimi, non riescono a far fronte a questi costi. Il, il, il prezzo che ci viene eh, imposto è, è per noi un gravissimo danno e, e mette in e in pericolo la sostenibilità delle nostre aziende stesse e il futuro dei nostri giovani. A quanto si è abbassato il prezzo? Si è abbassato di 3 centesimi litro, passando da 60 centesimi a 57 centesimi. E questa situazione per noi è altamente insostenibile. Cosa chiedete? Chiediamo dignità per i nostri allevatori, eh, sostenibilità per le nostre aziende, benessere e per i nostri animali. Qual è il grande rischio che si corre? La chiusura delle nostre attività.